Thank okay. you. Alla Marina Dopo due anni ho riabbracciato la mia spumeggiante risacca marina, a finto di non riconoscermi nel lento andare avviluppate da uno scoglio all'altro maliziose, ciuffetti in onde, alghe sensuali ha finto nel tempo del certo immerso, mia forza d'intesa, mia trama di storia, mia voce d'amore. Domani torno, domani ti aspetterò. A questo punto voglio sapere anche il tuo primo concerto, se ti ricordi eh, la tua prima grande emozione con la musica eh, La grande emozione è stata quando mi hanno chiamato a suonare nelle chiese ma soprattutto il corpo freddo perché nelle chiese c'è un gelo quindi in genere sempre in dicembre, gennaio, con un organo, con un'acustica pessima e mi sono aiutata col solfeggio quindi sapendo il solfeggio lì vai avanti perché non è che tu puoi fermare. Eh. Eh, in, in genere ho collaborato con tanti cantanti, e adesso per me è un onore per Maria Luisa, eh, Maria Luisa è brava e poi eh, l'amicizia sta da una parte però la professionalità dall'altra, cioè quando si suona insieme eh, bisogna rigare dritto, Vai, <ride> bisogna studiare, eh. perché non è che ha tempo da perdere, no? È male, no? Eh, è eh, questo, è sì. E quando hai deciso che insomma la musica sarebbe stata una parte molto importante? Eh, quando non puoi, eh. <ride> non puoi farne a meno Non puoi farne a meno, è importante, un po' devi sentire, devi, devi sentire il suono. <coughs> eh, così. E invece il tuo incontro con Bruno l'altra volta non c'era tanto Bruno no, ci siamo incontrati, cioè tramite tramite l'associazione, tramite. tramite Maria Luisa. È, è sempre lei. Maria Luisa. Sempre lei, è sempre... sempre lei, è sempre lei, sempre lui. lei. Mi eh, ha detto guarda un mio amico, l'associazione di La Ischia per l'arte. E dico va bene, andiamo. Sono andata giù, abbiamo trovato un'accoglienza della mia. Eh beh, certo, poi che, una, una, una che brutto Che brutto puoi per andare a Ischia, è vero, quello bruttissimo. Che brutta esperienza, è proprio no. brutta. Io l'ho visitato. Eh ma certo, è logico, è bellissima, è bellissima l'accoglienza che abbiamo avuto Poi come sì. si mangia male ischia, eh, però so. è brutto male ischia, brutto, sì, sì, Beh, sì, sì. Sì. tutti no, ci auguriamo no. di no. magari riunirci di riunirci, no? di riandare eh, eh, esatto. magari in tempi migliori con meno preoccupazione siamo, un siamo no? sicuramente un allora, altro allora, grandissimo applauso grazie L'apertura non si sfonda la parete dell'amore con le corna dell'ariete, con la spada del guerriero, ma si apre con la chiave della grazia, con la forza della gioia, con la piuma delle labbra per entrare nella felicità sia con gli occhi che col cuore. Solco d'ombra nel filo dei panni che ho già stesi appendo gli occhi arrossati come i pampini d'autunno per setacciare al buio della notte pepite di luce colorata. Perché quando arriva un'età dove l'uovo assorbe il vecchio contempli l'infinito travestito dalla perfezione, per dare un senso all'attesa. È come riavvicinarsi con la lingua interrotta dal solco d'ombra ai tornanti del sole, per capire che siamo esistiti. Poesia di Debo Martelli Poesia di Luciano Somma Intitolata Potevamo Potevamo essere io e te Due voci nel silenzio Un volo di gabbiani Ali nel vento L'urlo dell'alba Il sorriso caldissimo del sole Sotto le coperte ci saremmo scambiati il desiderio dei nostri corpi stanchi, ma il gelo dell'inverno le sue notti ci hanno divisi ed oggi siamo ghiaccio. Un altro applauso per la che, insomma, queste note sono state veramente commoventi, no? Beh, abbiamo scelto un brano molto famoso, sì. così fruibile, sì, fruibile. fruibile, ma facilmente. molto, molto commovente. E, senti, che cosa, che emozione ti dà suonare insieme a tante persone? L'emozione più grande è quella di suonare davanti a dei collati artisti. questa è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 Sono sì, sì, di... o... in ognuno di voi, perché ognuno di voi ha 8 milioni di emozioni, credo. E Castagna era molto emozionato: perché è la prima volta che sentivo la una... musica dal vivo. <ride> e la tua prima volta in un concerto, la ricordi? ti ricordi l'emozione che hai provato? Ma guarda, diciamo che ogni volta che si suona un musicista prova tante sì, emozioni, no? sì. ogni volta.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 Esasperante forse, non lo so, proprio era una musica che mi portava in un'altra dimensione quella eh, musica va attraverso i secoli, no? Sì, il poi Beethoven è uno eh. degli autori che io esatto, adoro infatti, esatto. infatti e il tuo sogno per i prossimi tempi? eh, sogno nel cassetto? Eh, eh, per le beh, le per come, per come, per come <ride> ti conosco non hai cassetti <ride> tu direi fuori tutto dai cassetti, vero? <ride> <Io no. ride> abbastanza eh.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 scelto di vederci più spesso e di provare dei brani insieme adesso stiamo suonando un po' in giro abbiamo fatto dei concerti alle biblioteche di roma oh, a, le Insomma è, è una bella, sì, sì. bella cosa e andate è sempre a sì, nella scelta sì, no perché scelta sì, no perché sì sì certo. <ride> beh, Poi... io rispetto molto quello che, che dice Maria Luisa e eh, vabbè io sono eh, io a questo punto allora farei un altro applauso a nostra grandissima attista te chiamo la te chiamo l'aero <ride> grazie, un, amo, grazie a te, tutto. grazie ancora grazie vuoi venire? Volevo, no, no, no no, no, vabbè, no no, vabbè, no, vabbè, no vieni, vieni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 nell'infida sfida tra la vita e la morte. La sabbia ardente, modellata in tipida conca, fischiettando per la fuga di fantasmi, accoglie il mio incantesimo. il batiscafo rosso, però oggi dovevo aspettarmi le nuvole batuffolate in un raduno senza pioggia, nell'immagine fissa di un mare addormentato dopo sfuriate d'inverno, le scie di battelli a punteggiare un vicino orizzonte. Aereo in volo. Sulla mia testa in circolo il battiscapo rosso. Però oggi dovevo aspettarmi le nuvole batuffolate in un raduno senza pioggia nell'immagine fissa di un cielo addormentato dopo sfuriate d'inverno. Le scie di Battelli a punteggiare un vicino orizzonte aereo in volo sulla mia testa in circoli tra gabbiani e colombi e il battiscafo rosso fermato a mezza costa, un valzer di magnolie e di gerani.